Ciao. Allora, benvenute nel video delle scoperte del mese. Iniziamo con una grande scoperta che ormai ne hanno parlato tutti, quindi non è una grande scoperta, ma io l'ho provata e l'ho soprattutto finita. Ah, vi ho fatto mm, che profumo che emana ancora. Il profumo è fantastico. Vi ho fatto comunque una piccola clip dove vi faccio vedere il prodotto. Sto parlando della fructist Air Food, questa è la macadamia quindi quella lisciante, maschera triplo uso per capelli difficili da lisciare. La confezione è un 390 ml. Ed il prezzo l'ho segnato è di 6,90 euro. Di un prezzo di listino, allora è questa qui e davvero io ne sono innamorata. Allora, 98% di ingredienti di origine naturale, signori è verissimo perché qui, non so se non si vedrà mai, comunque questo è l'inci, sembrano tanti prodotti, però vedete, origine vegetale, origine vegetale, deriva dall'olio di soia, olio di semi di girasole, cioè, è, ci sono solo alcuni profumi che però profumo è derivato da piante, comunque sia davvero un buon inci, infatti anche il bio inci lo conferma, e il profumo, rifacciamo il profumo, Ottimo il profumo, è ottimo. Allora, basta poco prodotto. Dice di essere un triplo uso e io li ho provati tutti e tre. e Stavo leggendo Non ingerire e per fortuna perché è davvero il profumo è fantastico. Allora, eh, formula vegan, è formula Vega biodegradabile e testato con oli vegetali, senza siliconi, senza parabeni senza coloranti. Allora, intanto fa la sua funzione di lisciare: sì, i capelli sono davvero più morbidi più districati, si vanno a pettinare con più facilità, la piega è facilissima, si possono usare, posso dirvela un po' meglio, però si può usare ehm, sia per metterli in piega, sia per lasciarli asciugare naturalmente. Io in estate, perché questa è stata davvero una super confezione, li applicavo poi lasciavo asciugare un attimo con l'aria e non tentavano di diventare un porco spino. Allora, tre azioni come balsamo, Classico. Quindi io tranquillamente le mettevo sulle lunghezze e sulle punte, poi facevo la doccia e lo risciacquavo. Si rimuove molto facilmente, non sporca i capelli e non tende a farli sporcare più velocemente, non li lascia unti, ma sono belli morbidi, belli idratati, belli lisci, belli, lisci, belli luminosi e profumati. Il profumo è questo, quindi dura anche nel tempo. Poi si può usare come maschera, quindi un bel impacco, si lascia agire qualche minuto in più, 5 minuti sono più che sufficienti e davvero fa la differenza. Terzo uso, che è quello che io ho usato soprattutto in estate, come trattamento prima dell'asciugatura. Quindi capelli lavati, tamponati, ancora umidi, si applica poco prodotto sulle lunghezze e sulle punte e poi dopo si procede all'asciugatura classica. In questo modo io davvero in estate tendevo a, applicarlo sulle lunghezze e sulle punte e poi lasciavo asciugare i capelli all'aria e davvero non diventavano crespi, non si gonfiavano quindi fantastico io adesso ho qualche altra maschera per i capelli da provare ma devo assolutamente provare altri prodotti di questa linea ci sono altre versioni e sicuramente le compro perché devo assolutamente provarle tutte crea dipendenza credo che se provate questa maschera non si torna indietro assolutamente quindi super promosso Andiamo avanti e il prossimo prodotto che vi mostro, sempre in tema di capelli, perché in questo caso è il Kerastase Aura Botanica, sia una fondamentale, quindi il balsamo, della linea classica. E ho segnato il prezzo da qualche parte, sì, 200 ml, sto leggendo, 14,90 euro. E considerando che è un prodotto professionale, non è neanche tantissimo. Allora, io avevo due campioni, da 15 ml l'uno, e se vedete i segnetti che ho fatto, perché ogni busta mi è durata tre volte, quindi l'ho usato per sei applicazioni. Basta davvero poco prodotto, ma se ve lo faccio vedere forse meglio è questo qui. Basta poco prodotto da applicare sulle lunghezze e sulle punte, poi fate il resto della doccia oppure lasciate agire qualche minuto e poi si risciacqua, si rimuove molto facilmente. E soprattutto il profumo, perché ha un profumo che è fantastico, proprio fiorito fantastico che si diffonde nel bagno con l'acqua calda quindi wow e persiste un pochino anche sui capelli lascia i capelli davvero molto morbidi, belli districati, facili da pettinare li lascia lucidi, non li fa appesantire e non tende a farli sporcare più velocemente quindi ottimo, oltretutto l'inci essendo un prodotto professionale Comunque l'Inci non è affatto male, questa linea mi è piaciuta davvero tanto, quello Laura Botanica, quella classica, e ve la consiglio perché è davvero prodotto professionale ma che rispetta sia i capelli sia l'ambiente con l'Inci e davvero fa il suo lavoro, quindi super promosso. Veniamo con l'ultimo prodotto e in questo caso è il contorno occhi della bottega verde, quella della nuova linea Moringa Defense crema gel contorno occhi dice di essere detox e illuminante con olio di moringa eh, adatto a tutti i tipi di pelle allora io avevo una mini taglia, sapete che l'avevamo presa nel kit, da 5 ml ma mi è durata più di un mese con il classico applicatore, comunque ho fatto una leggera clip per farvi vedere la texture perché ovviamente non lo... è Prezzo l'ho segnato 10 ml di prodotto, quindi non è il classico ma è più piccolo. 10 ml viene 25,99 euro, ma adesso ad esempio in promozione a 12,99. Allora, cosa dire di questo contorno occhi che ora vi mostro? Questo qui: allora è Buono per il contorno occhi perché è una texture davvero leggera che si stende bene con un leggero massaggio picchiettando e assorbe molto velocemente, quindi adatto sia di giorno che di sera. Di giorno anche tranquillamente come base per il trucco non crea problemi. È fresco perché è un gel, quindi perfetto anche per decongestionare i contorno occhi. Certo è che non fa miracoli. Loro lo consigliano soprattutto detox e poi sul sito c'è scritto dai 40 anni in su sinceramente io ho trovato che è idratante, che ha una buona azione, un attimo decongestionante, leggera ovviamente, però è idratante, quindi non va a combattere i segni di espressione oppure a cercare di prevenirli, sì, tenendolo idratato, un pochino li previene, però sinceramente per contorno occhi, per pelli mature, aspetterai un po' di più, però fatto sta che è valido, Meno da testare, comunque sia, è decongestionante, è fresco, è un gel assorbe velocemente è perfetto da applicare velocemente quindi non ci si sta a perdere tempo, non è ricco, sì, ma senza niente di più. Allora, queste erano tutte le scoperte del mese e mi ricordo sempre di seguirmi anche su Instagram perché lì pubblico le first impression. Quindi quei video o quelle piccole recensioni dove ad esempio ho un piccolo prodotto che testo per una o due volte non posso farci una recensione super approfondita. E se vi è piaciuto questo video vi sono stata utile e fatemi sapere anche se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate o se vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!